Conclusa la fase espansiva in Italia, nel giro di poco meno di un secolo e mezzo, dal 266 al 129 a.C., Roma estese ulteriormente la sua egemonia a tutta l'area del Mediterraneo occidentale e orientale in tre tappe fondamentali. La prima dal 264 al 146 a.C. i Romani si scontrarono con Cartagine in tre conflitti. La seconda, dal 215 al 148 a.C., furono impegnati in una serie di guerre contro il regno ellenistico di Macedonia. La terza, tra il 200 e il 122 a.C., i Romani consolidarono il proprio dominio in Italia settentrionale e nell'attuale Provenza, combattendo contro i galli o celpi.